Liga, il Real Madrid ritrova Bale e scopre Boria Maiora. Nella prima curva a gomito della sua stagione, il Real Madrid di Zinedine Zidane rialza la testa alla noeta contro la Real Sociedad, nel posticipo domenicale della quarta giornata di Liga. Vittoria fondamentale, per 1-3 a San Sebastian, quella del congiunto merengue. Giunta grazie ai gol del giovane attaccante canterano Boria Maiora, rete da rapace da Rea e autogol procurato di Diego Lorente, e di Gareth Bale. Nel mezzo, il pari, nel primo tempo, di Kevin Rodriguez, terzino sinistro andato poi anche vicino al raddoppio con la stessa giocata, un mancino volante che ha fatto tremare la traversa di Taylor Navas. Con questo successo la Casa Blanca sale a 8 punti in classifica, rimediando solo parzialmente ai due pareggi casalindi contro Valencia e Levante, rimanendo a 4 lunghezze di distanza dal Barcellona, ora capolista solitaria. È stato ancora una volta un real d'emergenza quello della noeta, orfano di titolari come Marcello, Tony Kroos, Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. Out anche Matteo Kovacic. In assenza del centravanti francese, Zinedine Zidane si è giocato la carta Boria Maioran, giovane attaccante canterano, supportato sugli esterni da Marco Asensio e Gareth Bale, in una sorta di 4-1-4-1 in cui Isco e Luca Modric sono stati liberi di svariare su tutto il fronte del centrocampo. Casemiro confermato davanti alla difesa, volante a protezione di Carvajal, del redivivo Rafael Varane, del capitano Sergio Ramos e del francesino Teo Hernandez. Dall'altra parte Eusebio Sacristana ha risposto con una formazione quasi a specchio, con Odriozzola e Kevin Rodriguez sugli esterni, e Lustondo e Diego Lorente centrali difensivi, Illa Ramendi e Zurutuzza in mediana. Con la sorpresa Sergio Canales, altro ex della sfida, sul loot destro. A completare lo schieramento offensivo, Xabi Prieto, Adnan Yannouzay e William Ose. Il figlio del Real è stato quello dei giorni migliori, come testimoniato da un paio di sgroppate di Carvajal sul loot di destra e da altrettanti tiri da fuori di Modric e Asensio. Ma per sbloccare la sfida della Noeta è stato necessario un colpo da bomber di Borea Majoral, a segno sugli sviluppi di calcio piazzato, dopo che Sergio Ramos si stava inventando un'altra rovesciata vincente dopo quella realizzata in Champions League contro la Poel Nicosia. Un reale attrazione anteriore. Con Bale esterno-destro ma libero di accentrarsi, Asensio e Isco estremamente immobili e Modric solito facitore di gioco. Schieramento forse fin troppo offensivo, che ha concesso alla Real Sociedad di avere sempre le sue chances, soprattutto una volta compreso che era sugli esterni che si poteva e doveva sfondare. Alvaro Drizzola contro Teo Hernandez. Proprio sulla banda de rescia si è mosso benissimo il giovane Alvaro Driozzola, in estate oggetto del desiderio di Zidane come vice Carvajal. L'Under 21 spagnolo ha impressionato per corsa e facilità di calcio, come nel caso del cross risultato buono per la volée mancina dell'altro esterno difensivo, Kevin Rodriguez, arrivato a Fionda a chiudere sul secondo palo. Un gran gol, che ha acceso ulteriormente la partita, messo all'angolo il Real, a un passo da un altro scivolone su un'azione fotocopia, ma in grado di riportarsi in vantaggio sul capovolgimento di fronte successivo. Una giocata di astuzia e forza, sospetto contatto con Lorente, di Boria Leva alza al canterano blanco una ripartenza letale, chiusa proprio da Lorente nella propria porta, nel disperato tentativo di anticipare un asensio che già pregustava il sigillo personale. Real cinico e spietato. Dunque, ma non solo, le rotazioni di Zidane continuano a dare frutti, perché non solo Maioral, ma anche Teo Hernandez, in campo per lo squalificato Marcello, ha fatto meglio rispetto alla sfida con il Levante, e perché Gareth Bale è parso sulla buona strada per tornare in grandi condizioni di forma. Il gallese ha infatti stampato un'accelerazione strepitosa nel secondo tempo, bruciato Kevin Rodriguez, su lancio al millimetro disco, per chiudere i conti con un tocco morbido che non ha lasciato scampo a rulli. Il recupero di Bale ad alti livelli sarà la miglior notizia per Zidane, se confermato anche nel prossimo ciclo di partite. A cominciare dal turno infrasettimanale, in cui il Real ospiterà il Betis Siviglia, rientrerà Cristiano Ronaldo, non Marcelo, da valutare le condizioni di Teo Hernandez, uscito malconcio per un problema alla spalla, in dubbio cross. Potrebbe esserci dunque spazio per i vari Marcos Lorente e Danice Ballos a centrocampo, Naco in difesa, e Lucas Vazquez in avanti. Perché, nonostante il successo di ieri, il Madrid non può permettersi di perdere altro terreno.